Cari cittadini, un aggiornamento sulla situazione nella nostra città. I casi di contagio sono ovviamente aumentati negli ultimi giorni, anche a seguito dell'aumento dei tamponi che sono stati disposti anche su eh, direttiva della Regione Veneto, del nostro Presidente eh, Luca Zaia i casi ufficiali che eh, mi sono stati riscontrati pochi minuti fa dall'Uls parlano di 7 contagiati, prima mi ha chiamato un giornalista dicendomi che eh, se mi risultava che fossero 14, ma ormai sono numeri che contano poco, ciò che conta è che c'è un aumento dei casi di positività su tutta la provincia di Padova appunto anche ad una maggiore ricerca di questi casi attraverso l'aumento dei tamponi da 3.000 a 11.000 al giorno. Abbiamo montato con la protezione civile una tenda presso il distretto sanitario dove verranno effettuati in questi giorni ad Albignasico i tamponi a tre categorie di persone gli operatori sanitari del nostro territorio le persone con dei sintomi e quelle asintomatiche che hanno avuto contatti con dei positivi che eh, i medici eh, di base e i pediatri invieranno appunto a fare questi tamponi un appello e una preghiera ad ognuno di voi non chiamate i medici di base e di pediatri chiedendo di fare il tampone se non avete i sintomi e se non avete la certezza di aver avuto un contatto con una persona positiva. Se una persona che risulta positiva vi ha contattato, ha entrato in contatto con voi, sarete successivamente avvisati dall'ULS e quindi potrete procedere con la richiesta di fare il tampone fino a quel momento se non avete questa certezza non contattate i medici di base dobbiamo aiutare gli operatori sanitari che in questo momento sono in trincea a fare il loro lavoro nel migliore dei modi possibili come amministrazione poi ci stiamo muovendo su eh, più fronti eh, abbiamo iniziato la, il lavaggio delle strade con la disinfezione delle stesse, le più eh, frequentate strade marciapiedi eh, della città, del centro della nostra città e dei quartieri. Abbiamo, eh, stiamo facendo delle sanificazioni degli edifici pubblici, abbiamo fatto della sede comunale, domani sera lo faremo della sede comunale della medicina di gruppo. In consiglio comunale abbiamo approvato la delibera con la quale stanziamo 60.000 euro per la diminuzione delle rette delle scuole e dell'infanzia, dei nidi integrati e dei micronidi autorizzati, con un voto quasi unanime da parte del consiglio comunale per diminuire appunto le rette alle famiglie dei bambini di Albignasco sta procedendo il servizio di consegna a domicilio della spesa per le persone anziane e fisicamente fragili e nei prossimi giorni spero anche da domani o dopodomani parta anche il servizio di sostegno psicologico rivolto alle persone in isolamento domiciliare ma anche alle persone che vivono delle difficoltà emotive per colpa di questa eh, emergenza ecco stiamo quindi approntando Tutte, eh, tutti i servizi possibili e eh, tutte le iniziative possibili per gestire al meglio questa emergenza. Eh, personalmente con i miei collaboratori, gli amministratori di maggioranza, di minoranza, gli uffici comunali stiamo veramente cercando di dare il massimo e siamo sicuri che il massimo lo stiate dando anche voi perché solo insieme riusciremo a superare questa crisi. È importante in questo momento fermare le fonti del contagio, le principali delle quali purtroppo sono le persone asintomatiche, cioè quelle persone che inconsapevolmente, muovendosi per il nostro territorio, rischiano di contagiare gli altri. È per questo che eh, dobbiamo assolutamente continuare a rispettare in modo rigoroso le regole. Eh, stiamo arrivando, dice l'ULS, all'onda di piena di questo contagio e dobbiamo serrare le fila. Chiedo a tutti, ad ognuno di voi di fare il massimo, di non andare a fare la spesa tutti i giorni, ma di farla una, massimo due volte alla settimana di uscire di casa solo in caso di stretta necessità, di fare una passeggiata più breve possibile, magari per portare fuori il cane pochi minuti o per far prendere un po' d'aria ai bambini se uno non ha il giardino privato, ma pochi minuti vicino alla propria abitazione, per evitare in tutti i modi di incontrare quindi interagire con altre persone perché il virus si muove soprattutto in questo momento attraverso le persone asintomatiche dobbiamo bloccarlo dobbiamo stare in casa il più possibile dobbiamo evitare qualunque contatto anche con i parenti più stretti che non dovessero vivere nella abitazione insieme a noi stiamo cercando di dare il massimo so che lo state facendo anche voi insieme possiamo farcela siamo nel momento cruciale di questa uh, di questa emergenza stringiamo le fila e insieme riusciremo a superare anche questa e a tornare alla nostra vita di tutti i giorni, che manca ad ognuno di noi e che gusteremo ancora di più quando tutto questo sarà finito. Grazie e buona serata a tutti.